Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video vlog blog.bar.chiacre, come state? Spero bene. Allora, nuovo video di sulla mia giornata di oggi. Perché l'ho registrato prima con queste. Eh, mi svampa un po' la memoria quindi ho detto no alla fine registro con un'altra e non se so ne parla più e, dunque cosa non volete dire ah sì eh, oggi sono stata all'Eurospin con mia nonna con la mia amica e mi ho fatto tanta spesa e poi siccome che era già un po' tardino perché era l'ora della mia preferita e carissima per palla perché io adoro quelli come personaggio e ho detto perché non non torniamo subito a casa anziché fare la passeggiata per iniziare preparavo eh, ho detto no, voglio tornare a casa e mangiamo, ho mangiato un bel tramezzino e dopodiché eh, nulla, ah ve la faccio subito vedere, questa qui, vedete? Questa, con questo, Pantalakins, che non so cosa sia questo. Già e niente, ok e quindi nulla ehm, ho messo questa maglia che mi piace davvero tanto poi come profumo ho messo questo qui il tesoro d'oriente tè verde e verbena che non ha dato, dato già prima una bella spruzzatina e quindi top mi piace come profumazione non è male per niente, anzi piace molto anche a Rita, Rita 64, adesso è Rita Coler e Rita questo rumo a me prima non piaceva non tanto, non perché anche adesso invece mi piace tantissimo direi, molto buono, sì, top. Poi, oddio che capelli che mi stanno uscendo, poi mentre per usare il make-up di oggi ho utilizzato questi due pennelli qui, questi pennelli del, uh, di Pink Panda, uno è di Limoni Prochmerie, non so se c'è ancora Ecco qua, si sì, vedete che ecco c'è qui, ci uh, siamo capiti Il, il logo di Limoni profumi questo lo uso per, come quando tinta anche per il correttore A seconda di cosa mi va più a me E poi questo per settare la cipria o anche per metterla a terra, va benissimo lo stesso A me non, non mi interessa come usare i pennelli, però vabbè tanto non sono neanche una make up artist però sono principiante del make up o oh, anche se mi voglio chiamare make up addicted non me ne frega niente mi piace comunque sono pazza per il trucco devo dirlo per il make up e ho utilizzato Ciglia. per uniformarle oddio cosa qua oh, vabbè. uniformarle questo qua e poi questo qua all'interno della, della matita dei learner come i e ce n'è uno mozziccone e poi molto qui molto buono e il correttore cashmere in palibri l'Oreal 300 stra piace molto buono a parte vabbè oggi lo chiede fanno veramente pietà perché andavo di fretta altrimenti non sarebbe andato tutto nelle pieghette il correttore ma è andato nelle pieghette quindi non ci possiamo fare niente vabbè poi poi poi per sentarle tutto tanto, non mi è servita comunque perché io sono sudato come una porca maiana, vabbè, questo qua della RINAL c'è il buco, wow top, se voi vi piace potete anche utilizzarla perché utilizzate D'Alimoni profumerie che adesso è Douglas so come, non lo so come sia, c'è, um, come si chiama, Tassephora, non lo so se la trovate, comunque io non so se la avete voi, in, questa è la 00. 4 stay, sun stay MAC, si poi come blush non l'ho utilizzato ogni tanto utilizzo questo della Maxi Blush del Rimmel come è, è fissante per il make up a volte vado col brown per la, della L'Oreal. scusate, L'Oreal mentre per come tattoo brown utilizzo no, pro, Brown Pro Micro questo qua questa penna a stick che ha questa punta così, non so se si vede così, tutto bene. Tutto. Mi è piaciuto tutto il make up Peccato che a metà giornata ho fatto veramente lo schifo dello schifo. E vabbè, ce vuoi fare ah, illuminante Il luminante non ho utilizzato perché tanto quando sudo cosa vuoi mettere di luminante? Il luminico di tipo Ciao. E niente, rimetto a posto tutto nel frattempo. Ok, a posto. Bene. Ah, come borsa non vi ho vedere cosa ho portato. Allora, un attimo solo che la prendo. Come borsa ho portato qua. Questa qua è sempre la stessa perché dici così? Perché è questa con la borsa che porto e mi sta strapiacendo, vedete che bella, che è bellissima. Ah, se non vedete la ring light accesa per lampada che mi illumina di più il video. Ecco qua, bella, vero? Mi piace. E poi c'è anche la finestra aperta, non proprio aperta del tutto, cioè i vetri e dall'altra parte è tutto aperto, quindi si vede tutto. Niente, grazie. Per nulla come borsa appunto metto questa e sono con i manici perché non so se sapete le storie mi si sono rotti nell'altra colla e come potete, come potete ben notare la utilizzo così vedete che la utilizzo così basta ragazzi non ho altro da mostrarvi e il prossimo video sarà appunto come questo perché i videoblog non, non, non sempre li potrò fare perché in questo periodo sono stra impegnatissimi quindi non so quando usciranno altri video spero presto possibile il più presto possibile e, e niente vi saluto e vi ringrazio vi ringrazio in anticipo del video che avete visualizzato se l'avete visualizzato perché non tutti guardano video fino in fondo non so fino a quando lo guardano fino in fondo ma vabbè dettagli e se vi va iscrivetevi al canale youtube mio eh, per non perdere i prossimi video aggiornamento attivate la campanella e eh, eh, perché no iscrivetevi al mio profilo tiktok come melania beauty make up eh, su instagram come youtuber melania trattino Buona giornata a tutte. Allora, cosa devo fare qui? Ah sì, è vero. Le foto, vabbè, me ne infisco le foto, non le faccio pertanto tanto. Lo so che alla fine neanche vi, vi fregate le foto, vabbè, le faccio lo stesso io. Cosa faccio? Beauty, makeup, vlog, boh, non lo so quanto io comunque. trovo questa. Questa e quest'altra. E niente, vediamo un po' che app scaricare per poter fare le foto che piace più a me da mettere su Instagram. Non lo so, vediamo. Intanto vedo un po' che miniatura mettere di, di questo video, che rappresenti sto benedetto videuccio ciao ciao ciao